Sì, buonasera a tutti. Con questa mozione i firmatari chiedono che eh, si possa superare il limite previsto dalla delibera 48 del 2009 per la concezione delle piazze storiche. La motivazione è eh, racchiusa nella eh, finalità di questa manifestazione. Stiamo parlando della tutela della salute, stiamo parlando di eh, check-up gratuiti eh, di vario tipo, insomma il check-up eh, elettrocardiogrammi, pressione arteriosa, prevenzione senologica, sono numerose le iniziative che verranno effettuati in piazza San Silvestro gratuitamente. Quindi eh, noi chiediamo che venga eh, tutelato, quindi richiamando anche la Costituzione l'articolo 32, dove la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. E in virtù di questo principio fondamentale costituente noi chiediamo eh, che la manifestazione, che dura, avrà una durata di credo cinque giorni, eh, possa superare questo limite che sicuramente eh, ha una finalità ma che eh, in questa occasione può essere superato, poiché eh, l'obiettivo che ci eh, prefiggiamo è molto importante. Io credo che eh, la maggioranza e spero che l'opposizione voglia condividere insomma, questo intento nell'interesse della collettività, quindi chiediamo a tutti di poter eh, essere con noi in questa bellissima manifestazione della nostra meravigliosa città. Grazie. Grazie a lei